Oggi vorrei parlarvi del reverse engineering e penetration testing delle applicazioni Android e come renderle più sicure. Nella vita eh, diciamo, faccio eh, ricerca e sviluppo per questa società che si chiama Via Forensics eh, che si occupa di sicurezza mobile e la, la sede principale è, è a Chicago ne, negli Stati Uniti e lavoro da remoto ehm, in passato ho, ho lavorato come sviluppatore Android e iOS e, e parte de, del mio lavoro per via forensics è fare penetration testing su applicazioni mobile di, di clienti e quindi il mio talk di oggi eh, prende eh, dall'esperienza eh, di questo lavoro di penetration testing e quella di, da sviluppatore per offrirvi alcuni consigli su come fare reverse engineering di applicazione e penetration testing ma anche di eh, come rendere le vostre applicazioni più sicure su Android come vengono svolte queste, queste analisi di sicurezza sulle, sulle applicazioni beh solitamente si parte con molto poco eh, si parte generalmente solo con l'apk dell'applicazione e eh, qualche account se, se necessario se c'è qualche parte eh, network dell'applicazione da, da utilizzare. Ehm, eh, L'analisi eh, si può eh, diciamo spezzare in due branchie, quella, quella dinamica e quella statica. Quella dinamica diciamo, coinvolge eh, un po' tutto eh, quello che eh, concerne eh, il far girare del codice su, sul device e eh, fare comunque delle, delle azioni come ad esempio leggere il logging o sniffare il traffico, roba del genere. Eh, il resto eh, viene, viene svolta un'analisi un statica dove, dove effettuiamo il reverse engineering dell'applicazione e cerchiamo di capire eh, le funzionalità di questa eh, senza avere il codice sorgente e eh, eventualmente trovare anche delle vulnerabilità poi da sfruttare. Eh, di cosa trattiamo oggi? Eh, eh, trattiamo di reverse engineering. Eh, che eh, è il processo eh, come dicevo prima di ricostruire le, la compressione delle funzionalità dell'applicazione dell senza avere accesso al codice sorgente e quindi con, con poca informazione e eh, come proteggersi da, da questo tipo di attacco con, implementando una buona obfuscation poi parliamo di eh, tampering detection che eh, a grandi linee poi approfondiamo eh, eh, il rendere la nostra applicazione abile di eh, rilevare quando è stata modificata e quindi reagire in modo attivo, come ad esempio non funzionare o mandare eh, un alert a, allo sviluppatore che qualcuno sta cercando di, di crackare o, o modificare la nostra applicazione e c'è eh, una versione eh, modificata in giro. Insomma. Poi parliamo eh, di come fare eh, logging in modo sicuro, eh, di come salvare file e network storage in modo sicuro e eh, di la superficie di attacco che eh, l'interprocess communication su Android eh, offre poi eh, trattiamo di un argomento che eh, spesso non, non viene trattato che sono gli attacchi alla memoria RAM che è una tipologia di attacco che di solito nei talk viene, viene un po' trascurata. poi in appendice eh, tempo permettendo eh, ho inserito alcuni argomenti più eh, avanzati per magari le persone che già si occupano di eh, sicurezza informatica e, e vogliono comunque diciamo imparare qualcosa da, que da questo talk anche se magari le altre cose le hanno già viste e quindi guarderemo eh, un po di runtime manipulation cioè eh, di iniettare codice a runtime nel sistema e, e nelle applicazioni eh, senza modificare alcuna pk o alcuna libreria e eh, vedremo un'applicazione un po' divertente di questa eh, di questa modifica a runtime del codice creando un cheat per un bar o per un gioco Android se volete iniziare a fare eh, queste attività su applicazioni Android e iOS vi consiglio questa distribuzione Linux gratuita e open source che si chiama Santoku Linux e eh, che eh, contiene eh, tutti questi tool ehm, che, che vi andrò a presentare e sono già installati e, e la, la distribuzione è molto leggera perché eh, utilizza un, un ambiente grafico molto leggero quindi potete usarla tranquillamente in una virtual machine eh, oppure anche su, su computer non, non molto potenti ed è, ed è sponsorizzata da, dall'azienda per cui lavoro però è, è un progetto totalmente a parte e gratuito bene eh, come avevamo detto eh, dobbiamo iniziare a partire dalla, dalla pk eh, però molto spesso eh, noi le applicazioni le scarichiamo dal da Google Play e rimangono dentro il device. Quindi mh, intanto dobbiamo eh, riuscire eh, ad estrarre questa PK dal device e, e qui eh, vi ho messo tre eh, tecniche ma poi ce ne sono altre ehm, per estrarre la PK dal, dal device alla, alla macchina dell'analista o del, comunque de, dell'attaccante due di questi metodi eh, sono, eh, utilizzano ADB eh, quanti di voi conoscono ADB? ok bene, quasi tutti, perfetto allora così lo spiego solo a grandi linee ADB sta per Android Debug Bridge ed è un software con eh, diverse componenti alcune componenti eh, girano sulla macchina dello sviluppatore analista a seconda della prospettiva e una parte gira sul telefono Android e ehm, adb è molto un tool molto potente che offre, eh, delle, delle molte di, eh, offre molte funzionalità oltre a quelle di debug eh, per fare operazioni interessanti sul telefono tramite cavo usb o anche tramite network che magari non viene utilizzato molto ma potete anche evitare di utilizzare il cavo se, se vi serve due di queste utilizzano adb eh, questa la prima utilizza adb backup che è una funzionalità che non è molto pubblicizzata in adb ma eh, passandogli il package name e un po' di flag si può fare eh, da android 4.0 in poi quindi praticamente tutti i device ormai si può fare il backup del, dell'apk e eh, della, della cartella privata del, del device anche senza root che quindi è molto comodo se l'applicazione è, è backuppabile la, la terza invece utilizza sempre ADB eh, apre una shell e qui invece ci serviranno i permessi di root sul telefono poi un, ognuno sceglie la, la maniera che, che gli è più comoda e consona si possono usare anche applicazioni di terze parti come Astro File Manager o, o Titanium Backup bene, adesso che abbiamo il nostro pick up, eh, possiamo partire a fare il reverse engineering e qui eh, vi presento un paio di tool gratuiti che eh, il primo eh, è molto noto, anzi entrambi sono molto noti, a PK Tool. Se, se qualcuno vuol fare qualche domanda... Eh, scusa, non avevo visto... Le slide sono a vostra disposizione? Sì, sì, sì, sì dopo eh, penso... Cioè, che, se le slide sono a nostra disposizione. Sì, sì, cioè io, io vorrei le, le, le pubblicherò e eh, penso che ci siano da, da parte dell'organizzazione... Eh, Qualche maniera per metterla insieme sul, sul sito. Yeah. <coughs> e quindi abbiamo la nostra PK e vogliamo iniziare a fare reverse engineering. E qui eh, ci sono due tool gratuiti che trovate anche dentro Santoku se, se volete provarla. E APK tool e SmileyBugSmiley. SmileyBugSmiley cioè sono due tool, uno è un assembler e l'altro è un disassembler per il bytecode della Dalvik Creator Machine su Android le applicazioni se sono scritte in Java il codice gira sulla ad Alvik Virtual Machine quindi il bytecode deve essere per quella VM lì praticamente con Smiley, smiley possiamo ottenere un disassemblato tra, tra virgolette delle, del codice ad Alvik. E eh, non so se si, sì, si vede nelle, nelle slide è eh, ehm, Diciamo che è una mezza via tra eh, codice ad alto livello e codice a basso livello. Eh, ci sono delle, delle specie di registri, anche se poi mh, non è che sono registri della CPU, e poi ci sono, eh, mh, ci sono eh, tutte delle classi e, metodi, e nomi di metodi. Quindi nonostante sia eh, un disassemblato, non è come un disassemblato per ARM o X86 che, che si capisce molto poco. Qui ci sono molti metadati e, e è molto ben leggibile. Quindi, è già un buon punto di partenza per eh, capire quello che fa l'applicazione, però possiamo fare ancora meglio come vedremo dopo. La pick up a tool è solamente, eh, solamente è un wrapper attorno a SmileyBuck Smiley e ad altri tool che eh, prende in pasto una pk e eh, ci eh, dà in output eh, le eh, l'Android Manifest, Manifest è le risorse e il, il codice SMALI disassemblato e quindi eh, diciamo che questo già è un buon punto di partenza e solitamente si, si fa sempre un tipo, un, un tipo di, di, di questa quest estrazione dell'applicazione perché, perché la, la peculiarità di, di, del, del codice SMALI è che è uno a uno con, con il bytecode quindi se noi effettuiamo delle modifiche su questo disassemblato poi noi possiamo eh, ricompilare l'applicazione, rifirmarla e se non abbiamo commesso errori nella nostra sintassi possiamo eh, farla eh, girare. Quindi questo viene, viene utilizzato da, dai cracker, attaccanti e scrittori di malware per eh, craccare le applicazioni, inserire funzionalità malevole eh, e così via. Dimmi. ah ma ti sento pure. Eh, è per la registrazione ah. <ride> eh, penso che eh, volevo chiederti eh, di, parlavi che posso prendere la pk disassemblarlo e tutto e poi rifirmarlo sì. per rifirmarlo eh, posso farlo in automatico o eh, ho bisogno in qualche modo di, mh, di, di avere i codici Chiar di... chiaramente non puoi, eh, non puoi utilizzare <ride> la chiave dell'altro sviluppatore devi firmarlo con la, con la tua chiave e quindi magari come saprai se, le, se la chiave è, è diversa eh, poi eh, Android la, la controlla quando vai a fare degli aggiornamenti quindi insomma quella, quella cosa lì è, è ben fatta, è necessaria fortunatamente, sennò no, chiunque potrebbe modificare e mandare degli, degli aggiornamenti eh, con, con malware dentro e, e nessuno se ne accorgerebbe e, però eh, quello che succede eh, posso farvi degli esempi che volevo fare dopo ma visto che siamo in argomento mi, mi fa piacere farli adesso eh, cosa succede? spesso mh, mi è capitato di vedere che mh, ci sono persone che prendono applicazioni popolari dal da Google Play oppure open source e ci iniettano dentro de, dell'advertising e poi eh, le ripubblicano su Google Play eh, con un altro package main, name eh, e con la, loro, con la loro firma con il loro account e così eh, la gente, diciamo gli utenti meno, meno più ingenui, meno, meno schillati si scaricano l'applicazione e questo qui si fa i soldi con, con la vostra applicazione su account di advertising, oppure cambiano il codice delle dell'API di advertising e alla fine i soldi dei click vanno a finire a loro. Beh, eh, diciamo che eh, non so se hai visto i numeri del non so se hai visto i numeri delle applicazioni che vanno a finire su Google Play, e sono veramente tanti e diciamo che un approccio automatico per riconoscere questo tipo di cose è molto difficile, quindi eh, purtroppo devi, a me è capitato di vedere dove lavoro, che abbiamo dovuto fare una segnalazione perché c'era un'applicazione che, che abbiamo trovato cercando delle parole chiavi ed era il clone di un'altra applicazione, con, iniettato dell'advertising, poi tu ti rivolgi a Google e, e se hai ragione insomma te la, la abbandonano dal, dal Google Play oppure ad esempio se avete una versione a pagamento della vostra applicazione, un gioco o roba del genere spesso succede che eh, l'attaccante si scarica il gioco a pagamento eh, fa il backup come ve l'ho detto eh, dopo 15, entro 15 minuti fa il refounding così non ve lo paga neanche e poi eh, fa il cracking e lo mette sul, sul forum eh, e voi avete finito di, di guadagnare Eh, beh, sì sì, cioè, ma dopo vediamo dopo vediamo cioè, è software quindi eh, diciamo che eh, si fa quello che si può perché nel senso sono tutte protezioni software quindi se una persona è determinata in un modo o nell'altro ce la fa l'importante è quanto tu asti, eh, alzi questa asticella di difficoltà che dopo è chiaro che tu, gli attaccanti vogliono magari avere un ritorno economico e quindi tu più glielo rendi difficile e, eh, meno e più sforzo necessario più risorse e così via in questa direzione aiuta? si aiuta perché eh, comunque lì eh, è un in effetti avrei dovuto inserirlo nelle slide eh, è un'ottima domanda eh, quello aiuta come modello diciamo di, di, ehm, di monetizzazione, in app Chase la gente scarica la tua applicazione gratuita e compra però recentemente era anche uscito un hack per, per comprare eh, cose in modo gratuito però è, è stato cambiato perché era un bug nel, nell'implementazione di esempio che, davano, che dava Google però mh, il vero problema dell'in-app purchase è che tu fai solo un, un acquisto di un bene che eh, è sul, sul device, non viene da nessuna parte e, e quindi diciamo è tutto lì nel software e quindi in una maniera o nell'altra se uno eh, vuole, vuole craccartelo, ad esempio sei un, un gioco eh, di ruolo e tu vendi una spada ad esempio no? e, e, come, questa spada qua è virtuale è presente solo nel, nel tuo software non è un bene che arriva giù dal tuo server e Google ti dà la possibilità di proteggerti nel caso tu scarichi della roba dal tuo server praticamente l'utente fa un acquisto con Google Play e ti arriva un, una, un receipt firmato tu mandi questo receipt firmato al tuo server dove hai i tuoi contenuti, come ti posso fare l'esempio di un magazine, tu eh, sei un'azienda che vende magazine, mandi questo receipt al tuo server, sul tuo server verifichi che sia firmato con la tua chiave di sviluppatore, quindi nessuno l'abbia craccato o fatto il tampering di questo receipt, e poi se è buono gli dai giù il giornale, però eh, puoi capire che qui la, la situazione è diversa, perché eh, in questo caso hai un asset sul tuo server, e quindi è tu il controllo del codice e quella cosa lì. E invece in, in, diciamo che sono due categorie di purchase diverse e una è difficilmente proteggibile e l'altra invece ci sono i mezzi per farlo. Comunque puoi sempre cercare di, di fare una cosa del genere anche con, con beni di tipo della spada del gioco, insomma. Magari puoi, puoi scaricare dal server qualche asset in più per il tuo gioco o cose del genere e puoi buttarli dentro a runtime e senza quello ovviamente non funziona quindi diciamo ti sei protetto meglio come dicevo possiamo fare di meglio nel reverse engineering vado, vado un po' eh, veloce perché c'è un po' poco tempo e possiamo fare meglio eh, in, in termini di comprensione possiamo usare questo tool che si chiama Dex2jar che è un tool che, coin, che converte il codice della, il bytecode della Dalvi Virtual Machine in bytecode per la Java Virtual Machine voi direte, ma che, che cavolo mi serve avere del bytecode per la Java Virtual Machine? La comodità è che eh, possiamo utilizzare eh, tutta una serie di decompiler per il bytecode Java. Quindi passando da Java poi possiamo ottenere questo. che Non so se si vede, però praticamente eh, otteniamo una versione molto leggibile del codice Java della nostra applicazione. Come vedete qui in questa foto... Eh, l'attaccante eh, scusate, lo sviluppatore non ha implementato alcuna forma di obfuscation quindi il codice è molto leggibile eh, un attaccante basta eh, che legga questo decompilato per capire esattamente dove andare ad agire cosa fa l'applicazione e, e trovare vulnerabilità quindi questo è, è, è già eh, diciamo l'80% del lavoro come possiamo difenderci da, da reverse engineering eh, Qui, mh, prima, prima di arrivare là magari eh, questi li faccio un po' più rapidi eh, questo è un altro tool però a pagamento se qualcuno di voi è interessato a farlo diciamo in maniera un po' più eh, avanzata eh, il reverse engineering eh, su Android c'è questo tool che si chiama Jab decompiler il primo decompilatore nativo per bytecode Dalvik a pagamento non costa, costa un po' eh, però ehm, un ambiente integrato dove possiamo eh, rinominare i metodi delle classi che dopo viene, viene molto utile eh, in questo contesto quando noi implementiamo l'obfuscation nella nostra applicazione come potete vedere eh, questo è il codice Java eh, della nostra applicazione dopo che è passato per un eh, offuscatore come potete vedere eh, è, molto meno in, è molto meno intelligibile sono stati cambiati i nomi delle classi, i nomi dei metodi, i nomi dei package e anche sono stati inseriti anche delle, del codice nei metodi per rendere meno chiaro il, per meno chiaro il funzionamento e, e, e come potete capire per fare revisione generi di questa cosa qui bisogna metterci molto più sforzo eh, e soprattutto viene comodo quel tool che vi ho fatto vedere con la funzione di renaming eh, per rinominare pian piano queste classi e ricostruire un'applicazione comprensibile. Una domanda al volo, eh, sì. in pratica eh, io, mi è capitato di usare il decompilatore, quello gratis, si chiama JD Google. Next to jar, questo, eh. hai ottenuto... Eh... Okay, dimmi. Eh, no, quello che volevo sapere è che capita a volte che il codice eh, non si riesce sempre a disassemblare certo. penso perché ci siano inner class anonime o comunque ci esatto. sono dei meccanismi tali sì. per cui la, la virtual machine fatica a capire che cosa succede non, esatto. non so esattamente que quello che volevo capire è uno esatto. se l'altro tool a pagamento supera queste problematiche e se si possono sfruttare eventualmente per proteggere meglio il codice Sì, allora mm. A queste due domande, eh, la, la, la risposta alla prima domanda è sì, questo a pagamento è molto più robusto, eh, anche a trucchi di, di attaccanti, perché ci sono una serie di trucchi eh, per, per evitare di farti decompilare l'applicazione, che si usano soprattutto nel malware. Eh, comunque questo è molto più robusto e praticamente io non l'ho mai visto fallire, quindi eh, se, se, se ti interessa una cosa un po' più robusta okay. questo... Te lo, te, lo, te lo garantisco insomma quello che puoi fare se non vuoi eh, andare su tool a pagamento ehm, e poi le, le parti non, non correttamente decompilate puoi andartela a studiare nello smali e quindi fai un po' più di fatica però eh, diciamo ci metti una pezza poi qui ehm, non l'ho messo ma questo GDG è fermo a java 5 quindi quando incontra delle robe un po' un po' eh, recenti, eh, diciamo eh, si impazzisce c'è un altro tool che però non ho messo perché è ancora diciamo, in beta che eh, se, vuoi, se vuoi te, te lo posso eh, riferire eh, che supporta anche Java 7, eh, un decompilatore un po' più nuovo però ancora acerbo qui ho messo degli altri tool se, se poi volete vederli, sto cercando un po' di, di accorciare per, per prendere un po' di tempo, eh, per fare reverse engineering delle librerie native eh, su android perché su Android si può scrivere anche codice in CC++ con Android NDK e utilizzarlo nelle nostre applicazioni con eh, JNI. E come ci difendiamo allora dal reverse engineering? Eh, intanto, c'è la, la, siccome è un problema molto sentito su Android, e i sviluppatori Android de, del team Android lo sanno, eh, già dal release iniziale hanno integrato ProGuard nel, nel, nel Build Environment, ed è molto facile da attivarlo basta scommentare una linea nel, nel file di progetto e compilare questo file di configurazione e stando attenti a non fargli offuscare alcune classi perché poi Android va a usare magari Reflection oppure dove usiamo Reflection e quindi i nomi devono rimanere uguali e questo tool non è specifico Android è un offuscatore Java e quindi fa quello che può come vedremo dopo c'è una soluzione migliore ma è a pagamento questo è completamente gratuito Se per iniziare insomma, va bene questo è il risultato come avevo detto prima è già un buon livello se vogliamo eh, diciamo fare sul serio c'è questo tool DexGuard che offre una licenza commerciale eh, nominativa quindi voi sviluppatori prendete una licenza e poi fate tutte le applicazioni che volete offuscate tutte le applicazioni che volete e, eh, non vorrei dire, non vorrei dire un, una baggianata, quindi forse è meglio se lo guardi su internet eh, Visto che ci sono anche le riprese non vorrei sbagliare e, è dallo stesso autore di ProGuard però ha fatto questa, eh, questa part, questo prodotto commerciale che funziona benissimo ed è specifico Android infatti si chiama non a caso DexGuard che richiamando il file Dex che è il file che riconosce che contiene il codice della Big Virtual Machine e si utilizza un file di configurazione molto simile a quello di ProGuard e la cosa figa che offre in più sono eh, il supporto a string encryption e code encryption, quindi voi potete proprio criptare alcune classi o alcune parti della vostra applicazione anche librerie native, classi e le stringhe e questo è molto utile, perché quando si va a fare reverse engineering, la prima cosa che si guardano sono le stringhe, perché magari voi avete lasciato dentro delle stringhe di debug e così via, già questo può dare una grossa idea di quello che fa un'applicazione questo è come il, il, il compilato di un'applicazione offuscata con DeskGear, come potete vedere è, è un casino perché ehm, i nomi delle variabili, e i nomi dei metodi hanno, dei, dei, hanno sono hanno dei caratteri cinesi adesso non so che lingua sia ma eh, sono caratteri strani e le stringhe come potete vedere sono eh, in byte array e sono criptate quindi eh, un'applicazione offuscata con guard offre eh, mh, richiede uno sforzo notevole per, per fare reverse engineering tampering detection come dicevamo prima eh, fate pure delle domande in, in corsa così se, se ne avete tampering detection come dicevamo prima è of, mh, consentire alla nostra applicazione di eh, capire quando è stata modificata e reagire in modo attivo quindi fate poi quello che volete eh, un consiglio che posso darvi è eh, se fate un, un detection di questo tipo di usare l'offuscation per rendere più difficile all'attaccante di eh, individuare il vostro codice di protezione e mettere eh, i controlli in più punti in modo che non ci sia un single point of failure e ehm, cercare se fate crashare l'applicazione di non rivelare dov'è eh, il codice di protezione quindi scordatevi di lanciare delle eccezioni che vi viene un bello stack trace e così l'attaccante vede proprio eh, dov'è il codice e qui eh, infatti vi ho fatto vedere un esempio eh, perché spendere ore a implementare una funzionalità di, di di tampering detection quando poi la mettiamo in una sola riga senza obfuscation e l'attaccante basta che inserisca un cancelletto nello smile e ricompili e già ho craccato l'applicazione Logging eh, su Android abbiamo un framework di logging eh, molto buono e, e, che, che si chiama Logcat però spesso eh, come sviluppatori ne abusiamo e poi li lasciamo lì anche nelle, nelle build in produzione quindi magari va a finire che eh, spesso mi è capitato di vedere applicazioni nel Google Play che eh, loggano eh, password o robe del genere nei log, e per, per un attaccante questa è una manda dal cielo, perché eh, sia eh, una persona con accesso al telefono che un malware può leggere facilmente i log, è una cosa che si fa di solito, e il modo migliore per liberarsi di questo logging senza preoccuparsene è, è usare ProGuard o DexGuard che è, possono strippare il nostro forse non è il, codice, il termine corretto possono è, rimuovere le chiamate a all'HotCut dal nostro codice quindi non rimangono dentro è, neanche le informazioni in questo talk ho cercato di, di darvi degli esempi dal mondo reale quando è possibile per contestualizzare un po' quello di cui andiamo a parlare e soprattutto farvi vedere che anche se uno è un'applicazione importante, un team di sviluppo eccezionale, è un top developer, a volte eh, fanno, sbagliano anche loro dal punto di vista della sicurezza. Su Android si possono salvare i file nello shared storage, e, ehm, però il problema è che quasi tutte le applicazioni, eh, tranne, vabbè, in Android 4.4 ha messo una protezione molto blanda con questo permission, però eh, praticamente tutte le applicazioni possono leggere dallo shared storage e qui potete vedere Evernote Evernote salva tutte le nostre note nello shared storage e quindi qualsiasi malware eh, o attaccante ci può andare a leggere le nostre note, qui ad esempio vi ho fatto vedere che ho una nota eh, con i dati della, della mia attività però immaginate che c'è molta gente che ci salva le password dentro, pin del banco, matcarte di credito o roba del genere, quindi non è molto bello quindi voi direte, vabbè, non salvo nello shared storage, salvo nella mia cartella privata dell'applicazione dell Android e sono al sicuro. Eh, sì e no. Questo è il provider della, della mia VPN. Eh, penso che la VPN sia una cosa per gente che si preoccupano abbastanza della, della, della loro sicurezza, quindi ho messo la mia bella password da 36 caratteri e l'ho utilizzata nel, nel mio client per Android. Poi dopo quando sono andato a vedere ho visto che loro la salvano in, in, in plain text. Nella, nella, loro, nella loro cartella quindi il mio sforzo di utilizzare 36 caratteri eh, è stato vanificato da, da, dagli sviluppatori e quindi eh, dobbiamo stare attenti a non salvare anche cose, eh, informazioni sensibili nella nostra cartella anche se privata perché come l'esperienza ci insegna eh, escono sempre nuovi exploit per Android i malware possono elevare i loro privilegi e avere accesso di root un attaccante oppure un analista forense se ha accesso al nostro cellulare può estrarre tutte queste cose e poi insomma tutto fa brodo stessa cosa, stesse considerazioni che bisognerebbe cercare di eh, encriptare sono i database SQLite che utilizziamo molto su Android e qui c'è il mio money manager che hanno salvato il pin eh, in testo eh, nel database SQL e voi direte, vabbè, cosa te ne frega, è il pin, pin di Easy Money, no? non è molto importante, eh, però eh, c'è un problema con le password, che la gente usa sempre le stesse, quindi va a finire che per la maggior parte delle persone questo pin è anche il pin della sim, oppure è ancora peggio il pin del banco, ma roba la Qual è un buon modo di cifrare la password? Perché per cifrarla mi serve un'altra password, eh un'altra sì, chiave, sì, e dove la tengo? Sì, eh, dovresti cercare, eh, quando cifri la roba, di eh, dipendere da qualcosa che conosce l'utente. Quindi un PIN, eh, una password che l'utente inserisce quando accede alla tua applicazione. Tu da questa password puoi, puoi generare... Eh, una chiave AS certo. per... questo vuol dire impattare molto sull'usabilità, perché ogni volta io devo eh sì. rompere le balle al mio utente certo, è chiaro che poi uno dipende anche dalle informazioni che deve proteggere se, se devi proteggere delle informazioni molto importanti, è chiaro che al, al tuo utente una password la, la puoi chiedere almeno un PIN, infatti le banche lo fanno insomma grazie e per SQL per SQL Light e vi segnalo questa, questa libreria che è, è eccezionale perché è praticamente la, la, la, la metti e è, fa il, mima le API delle, eh, che abbiamo su Android su SQL però eh, ti nasconde l'encryption quindi eh, gli passi una, una password e, e ti decrypta in modo trasparente il database SQL e quello che bisogna fare è cercare appunto come dicevo di non memorizzare la chiave con la cassaforte e eh, insomma se ci fate il database SQL non, non salvateci di fianco la password insomma se no è tutto inutile, è inutile che lo installate un'altra cosa eh, assolutamente eh, non implementate la vostra crittografia ma utilizzate librerie già fatte perché mi è capitato di vedere un po' di tutto senza fare nomi c'era un'applicazione che eh, memorizzava il pin faceva l'XOR con il, il nome utente del, eh, dell'utente, quindi insomma tanto valeva che lo scrivevano in chiaro. Poi facciamo un breve cenno proprio perché qui si potrebbe parlare per delle ore, 5 minuti, eh, eh, eh, eh, parliamo eh, brevemente di Secure Network Communication, e eh, dobbiamo cercare di ehm, proteggere i, i dati in transito, almeno cercare... Eh, di usare SSL se, se trasmettiamo informazioni sensibili ma sarebbe meglio cercare eh, di implementare certificate pinning se dialoghiamo col nostro server così ci fidiamo proprio solo di quello e, e siamo più al sicuro eh, qui mi sa so che la devo saltare perché poi volevo far vedere la demo praticamente nel nostro Android manifest eh, eh, definiamo quali sono i componenti esportati eh, anche eh, a cui hanno accesso gli altri processi in Android quindi qui vi ho messo una serie di raccomandazioni che poi le slide sono, sono available eh, diciamo e, e magari le potete leggere perché sono un po' eh, cor, a corto di tempo eh, qui c'è un esempio Macassi antivirus, ad esempio eh, hanno delle funzionalità premium avevano, perché adesso non ho corretto la, la vulnerabilità, dove c'era aprendo l'applicazione c'era questo schermo dove bisognava registrarsi e pagare peccato che eh, nel loro manifesto avevano sbagliato ed era possibile costruire un intent a regola d'arte per bypassare la registrazione e usargli le loro funzionalità premium senza pagare un centesimo. Questo lo saltiamo perché non c'è tempo. L'ultimo attacco, poi vediamo l'appendice, gli attacchi a memoria RAM che sono diciamo quelli un po' meno trattati, una quando sviluppiamo chiaramente eh, abbiamo variabili, classi, e strutture dati che poi quando il nostro codice gira vengono caricate in memoria RAM quindi eh, diciamo che se ci cominciamo a memorizzare delle password in variabili sta di stanza ancora pagia statiche, dopo va a finire che rimangono in memoria RAM e un attaccante o un malware con, elevando i suoi privilegi può eh, recuperare eh, la memoria RAM del nostro processo e guardarci dentro quindi qui ad esempio in questo dump della memoria RAM vi ho fatto vedere che ho trovato questa, questa password. Insomma. E qui c'è un modo eh, facile per ottenere un, un dump della memoria RAM incompleto eh, dal telefono se volete guardarlo nelle slide. Praticamente vi dà solo l'IP della, della virtual machine, non vi dà eh, tutta la memoria del, del processo Linux. E qui ho voluto diciamo, inserire l'argomento un po' più avanzato se qualcuno è interessato il Runtime Manipulation praticamente che cos'è è Runtime Manipulation? Eh, noi eh, possiamo inserire codice in applicazioni e il sistema senza toccare nessuna APK praticamente sviluppiamo dei rimpiazzi per dei metodi e li iniettiamo nel, eh, nel sistema e nelle nostre applicazioni potete ben capire che questo è molto, è molto potente perché eh, posso andare a cambiare applicazioni eh, di terze parti del sistema, senza doverle toccare e senza alertare alcuna tempering detection, e poi soprattutto scrivo codice in Java, non lo scrivo in, in Smiley. Qui, eh, cosa, cosa ci serve intanto per, per fare questa cosa qua? Ci serve un telefono routato, e poi se vogliamo renderci la vita semplice, installare uno di questi due framework. Uno si chiama Cydia Substrate, che è quelli familiari eh, su iOS, eh, conosceranno mobile substrate, l'autore lo stesso e exposed framework questi due framework una volta installati ci, ci rendono possibile eh, sviluppare dei plugin e iniettare codice a runtime nelle altre applicazioni qui eh, vi ho fatto un esempio eh, di questo wallet per le password praticamente serve per condividere le password eh, in modo cifrato dal pc al telefono e, eh, intanto a eh, una prima analisi vediamo subito che hanno già fatto un errore, l'applicazione è completamente eh, non offuscata, quindi è molto comprensibile, e, eh, scusate, ehm, poi vediamo subito che hanno disabilitato in modo eh, incorretto i log, come vedete si sono fatti una classe di utility per il logging e poi hanno svuotato solo i metodi in modo da disabilitare a runtime, eh, il login, noi cosa facciamo? andiamo a iniettare del codice in questi due metodi per riabilitare il login così vediamo il log come lo vede a debug lo sviluppatore qui vi ho messo l'implementazione di come ho riabilitato il logging se poi volete guardarla, ma è praticamente 80% è boilerplate code e il resto è l'implementazione dei metodi sono, sono diciamo il, frame, il codice del framework per, per iniettare il codice e questo è un pezzo di output di quell'applicazione super sicura di password che ha stampato la mia password che in questo caso era testing e poi ti stampa tutta una serie di informazioni su come loro derivino la password e come usino la criptografia quindi io a costo zero anziché stare chino a fare reverse engineering basta che mi leggo il loro logging e già capisco com come funziona il reverse engineering può essere anche divertente e e non solo legato alla sicurezza e infatti volevo farvi vedere un'altra applica un applicazione un po' più divertente eh, utilizziamo Runtime Manipulation eh, ho finito eh, per creare un cheat eh, su Android eh, qui vi faccio vedere un'applicazione che ho sviluppato che va a, a iniettare dei, dei cheat eh, nei giochi Android se qualcuno non è open source perché non ho avuto tempo di finirlo, ma se c'è qualcuno interessato che vuole collaborare a fare cheat per altri giochi, molto volentieri. Il gioco che utilizziamo è Super Hexagon, se qualcuno che lo conosce? No. Ok dai, qualcuno lo conosce, Beh, è uno dei miei giochi preferiti, è un gioco molto difficile, è un gioco mh, diciamo molto, che prende molto e ve lo faccio vedere due se cazzo è troppo grosso. Faccio vedere il gioco due secondi e poi vi faccio vedere il cheat. Ed è molto difficile. Quindi quello che vogliamo fare noi è barare a gioco, perché vogliamo battere il record lo stesso. E quindi eh, ho sviluppato questa applicazione per iniettare il cheat qui abilitiamo il cheat e dopo eh, settiamo di quanto vogliamo rallentare il gioco adesso vi faccio vedere molto rapidamente che abbiamo finito il tempo eh, il cheat lo abilitiamo eh, qui settiamo la, la velocità a un quarto giusto per essere comodi a fa fare il record e il gioco per, per farlo ripartire col nostro codice iniettato. Certo, non si è reso conto di niente e funziona in maniera regolare. Adesso faccio partire vabbè avete capito adesso ho finito il tempo quindi <ride> quindi devo andare l'ho finito ok va bene allora l'ultima abbiamo finito e Qui se volete, volete c'è altro materiale che, che, che vi propongo per, eh, per imparare a sviluppare applicazioni sicure, eh, lo guardate nelle slide perché purtroppo ho sforato pesantemente. Qui ci sono, ci sono i miei contatti e se, se volete contattarmi o, o se dopo mi trovate in giro, se volete approfondire o vedere le cose che sono rimaste fuori, eh, molto, molto volentieri. Até